Ci siete battuti un colpo e buonasera a tutti di nuovo. Siamo al terzo incontro delle nostre live. e Adesso io mi auguro che tutto funzioni come deve funzionare. I vostri commenti li guardo dopo, così che eh, se c'è quel discorso della banda, della connessione, eccetera, eccetera, io ora non tocco nulla e poi tra un po' leggo i vostri commenti. Va bene? E, perfetto. Allora vi dicevo che oggi sono stato in questo bellissimo parco naturalistico dell'Istria eh, però non volevo andare perché ovviamente eh, logicamente, diciamo così quando uno ha una giornata libera posso lavorare molto di più concentrato, senza nessuno che disturba ai lavori che devo fare, eccetera quindi per me era un'occasione per starmene a casa però eh, quello che Diciamo mi è arrivato E eh, una persona qua che mi ha detto No ma guarda devi venire Perché in questa maniera troverai ispirazione Anche per i tuoi lavori Anche per quel che devi fare Allora Quello che io volevo dirvi in questi primi tre minuti E poi passiamo subito alle piume e alle penne Perché ne ho trovate tante Ve le faccio vedere e Ne approfitto per darvi degli insegnamenti su questo su, Sulla pratica magica legata alle piume ehm, E non solo in questo tempo in cui non funzionava eh, di qua e di là, non funzionava la connessione, a me mi era venuta l'ispirazione e vi faccio vedere anche come si consacrano le piume, eh, proprio il rituale giusto per consacrarle. Vedrete che vi piacerà eh, e tutti quanti effettivamente da ora in poi potrete eh, attivare le vostre piume, eh, attivare la magia dentro le vostre piume. Perché una cosa ve la devo dire subito, senza girarci intorno. La magia naturale significa risvegliare la magia che è nella natura. Vale a dire che se io ho un pugno di erbe, per esempio, quello che io voglio nel mio rituale, nella mia pratica, eccetera, sono le, le sue proprietà magiche. Non voglio delle erbe secche, sì, non me ne farei di niente, no? Perché le uso? Perché hanno delle proprietà magiche. Ora, nel mondo della magia, il fatto che qualcosa ha proprietà magiche, lo sentite che cioè, è una cosa quasi assurda. Nel senso, è come dire, no? Uh, questo telefono uh, ha proprietà magiche. Mm. È un po' strano, no? Come dire, una noce ha proprietà magiche, una pianta di ortica ha proprietà magiche, una quercia ha proprietà magiche. È come se si stesse parlando di due eh, livelli, cioè un conto è la quercia, la vedo, è lì, è un conto sulle proprietà magiche. Perché una quercia? Infatti questa è la domanda che si pongono anche tantissimi scienziati e che quindi de denigrano la magia a superstizione. Perché? Perché la domanda che ci si potrebbe fare tutti è eh, ma che significa? Cioè io ho una quercia, no? Ma, ma prendete l'insalata, io ho un'insalata, delle carote nell'orto, no? Che significa che hanno proprietà magiche? Quindi vedete, la domanda non è così stupida. Cioè ovviamente tutti possiamo prendere e crederci, punto. Però se uno ci indaga un secondo in come funziona la magia naturale, la naturale dice... Allora perché questo telefono non ne può avere proprietà magiche? Perché no? Perché non è scritto in nessun libro, in nessun grimorio, allora non ce le ha. Allora, eh, che significa proprietà magiche? Significa quel che è scritto nei libri? Capito? Allora, quello che significa invece in realtà è il contatto con il mondo di quegli spiriti che hanno dimora in quella pianta, in quella piuma, in quella pietra. Ecco che, così come abbiamo visto anche negli altri video, che abbiamo fatto altri due video, ehm, il contatto con il mondo degli spiriti è sempre la base portante di qualsiasi opera magica. Perché è semplicissimo da capire, se voi volete fare qualcosa, una piccola opera magica, qualsiasi cosa, significa che volete andare al di là di... Un limite fisico-materiale al di là di la noce, eccola qui, me la mangio e punto. No, la noce ha la forma del cervello, un motivo ci sarà e da lì si parte, capito? Poi la magia agisce per invocazione o evocazione e risveglio delle potenze. L'alchimia agisce tutto su assiat senza spostare la coscienza in altri piani perché le cose si lavorano tutte su assia ehm, con le mani, non con la, con la filosofia di queste alchimie, capito? Questa è un po' la differenza Ma comunque, quindi, quando voi sentite dire che questa pianta ha proprietà magiche che significa che se tu entri in contatto con i suoi spiriti i suoi spiriti possono fornirti quell'aiuto. Lo so che questo può sembrare scontato per alcuni, ma è la base della magia naturale e cioè un contatto vivente con le forze. Ecco perché anche per le erbe, un'erba presa in erboristeria o al supermercato sarà diversa dall'erba che ti coltivi nel giardino, eccetera eccetera. Ora perché la magia naturale ha un senso e funziona? Quindi vi ripeto, magia naturale significa avere delle sostanze della, della natura e svegliarne gli spiriti. Allora loro ti forniscono aiuto dove? Dove stanno gli spiriti? Iniezirà, ok? Esattamente al di là, nel mondo degli spiriti. Ti forniscono l'aiuto perché tu hai chiesto a quei spiriti lì e generalmente hai fatto anche offerta guardo un attimo se mi avete scritto del, delle cose scrivetemi se avete delle domande se vi vengono in mente le domande voi prendete e scrivete poi vedete mi prendo il tempo e me le leggo allora, perfetto, toc toc, perfetto ottimo, ottimo buonasera a tutti allora, sono felice che mi sentiate quindi avete capito cosa è la magia naturale senza tante superstizioni? è entrare in contatto con le forze di quella pianta, chiamiamola così. Ora, prendiamo l'esempio di una quercia. Seguitemi questo ultimo minuto e poi vi faccio vedere le mie bellissime piume che mi hanno dato ispirazione per questa serata. E infatti stasera parliamo delle penne e delle piume. <ride> Vedete come tutto torna, no? Eh Allora, il discorso è questo. Prendiamo, voi immaginate insieme a me di avere una quercia? Poi giro la telecamera e vi faccio vedere come si fa il rituale. Però immaginiamo di avere una quercia davanti a noi. Voi credete veramente che la quercia sia quella che avete davanti a voi? Cioè, voi credete veramente che la vera quercia sia quella lì che voi vedete? Ma neanche lontanamente. Prendiamo una formica. Una formica, l'insetto guardiamolo, ma voi credete davvero che la vera formica sia quell'insetto che vedete? Provate a entrarci nel mondo della formica, che è un mondo guerriero di spade, di lance, di, di dominio, di possesso e di lavoro uh, obbligato, uh, cioè il comunismo non è né un nome in confronto all'organizzazione delle formiche, um, allora voi credete davvero di conoscere la formica perché vedete una formica sul muro? Non è così. Ecco che noi abbiamo una visione del mondo, ma è una visione nostra, cioè una risposta energetica a uno stimolo, per esempio alla formica, capito? Allora, dove vive la formica veramente? Vive nel mondo delle formiche e appare nel nostro mondo umano in quella forma che vediamo. Parliamo della quercia. Dove vive la quercia? La vera quercia dove vive? Vive nel mondo delle emanazioni della quercia. Vive nel mondo della quercia. Che appare a noi qui così come si vede una quercia nel parco e nel bosco. Facciamo l'ultimo esempio. Come vive... dove vive in realtà un cane? Un cane vive nel mondo dei cani. A noi il cane appare come quella forma che noi vediamo come un cane Ma non possiamo avere la presunzione di dire conosco il cane Perché te conosci un cane solo se diventi un cane Cioè solo se la tua percezione si sposta fino a diventare un cane Allora hai conoscenza di cosa significa essere un cane Questo è lo spostamento di coscienza Ed è possibile all'essere umano ma al di là di questo, quindi, se volete capirci qualcosa della magia naturale, questi due punti. Uno, la magia naturale è un contatto con gli spiriti della pianta, non con il, il secco che io ho davanti. Due, ogni cosa che io vedo non è la realtà, ma è una porta per quel mondo. Tutto. Tutto quanto. Quindi quello che io vedo, per esempio la quercia, è un'informazione, sì, ecco, quella è una porta che se io so usare busso al mondo dello spirito della quercia, degli spiriti naturali della quercia, capito? Quindi non si deve avere la presunzione, cioè gli alberi nei loro mondi camminano, cioè non si deve avere la presunzione di, um, come posso dire... Saper, cioè di credere che davvero quello che stai vedendo è quello che è. La quercia vive nel mondo della quercia, non è che la quercia... Ma perché secondo... Questo non è relativismo, è... è scientifico se mi capite un secondo. Secondo voi la formica si vede piccola così? Secondo te lei va in giro a dire guarda come sono piccine, È proprio un errore come avere un... in Italia si dice il prosciutto davanti agli occhi, no? Ecco, è come avere un, un, una roba che non vi farà mai poi entrare in contatto con la vita del mondo, perché la vita non è forma, la vita da... si manifesta nelle forme del mondo, ma la, il mondo è vivente, capito? Ma se voi credete di sapere già tutto e che quello è così, quello è, vi diventa noia e vi diventa pietra. Va bene, basta. Quindi... Uh, questo è un po' eh, la base di come funziona la magia naturale Ora, eh, vi faccio vedere, guardiamo se ci avete domande su questo Scrivetemi se avete domande su questo e poi vi faccio vedere le piume Io apro il gruppo Ecco, io leggo, eh un buon libro dove trovare le corrispondenze planetarie con gli elementi della natura, per favore. Con gli elementi della natura. Non ho ben capito cosa intendi. Forse intendi tipo le corrispondenze delle piante, con le segnature, eccetera, eccetera. Sai cosa ti dico? È che non è così facile come sembra cioè eh, guardati su internet diverse fonti e fanne un, una sintesi perché in realtà io vi sto solo accennando della magia naturale ma non avete idea del lavoro eh, tecnico anche molto da fare per solo avvicinarsi al mondo degli spiriti naturali a questo punto, capito? è una cosa molto anche mh, difficile ma anche pesante ecco cioè un po gli spiriti della natura a, a moltissimi non gliene frega niente dell'essere umano quindi capito se tu davvero riesci a bussare la porta ehm, allora eh, succede che togli in qualche modo le tue protezione che prima avevi perché ripeto noi è come se avete presente le stelle le guardiamo da lontano tutto è una stella e questo gli antichi volevano dirvi con la parola delle segnature, che tutto è segnato, no? Sotto le forze. Ok, ma significa anche questo. Oltre a quello che sappiamo tutti, cioè questa pianta è di Giove, questa pianta è di Venere, questa pianta è di Marte, questo lo sappiamo tutti. Ma io quello in più che vi sto dicendo è che se tutto è segnatura, tutto è stella, quindi così come noi le stelle si vedono lassù, no? Ecco, lontane... Se voi avete una formica sul braccio, questa è una domanda che vi dovreste scrivere. Se voi avete una formica sul braccio, quanto è lontana quella formica da voi? È qui che iniziate a capire la magia naturale e il mondo degli spiriti della natura. Se avete una formica, quanto è lontana veramente da voi? Allora, il codice del nostro mondo ci dice che se io ho una mano qui, la vedo grande. Ma se io la mano la metto in fondo là, la vedo così, la mia mano. Ma se la metto in fondo, in fondo, in fondo, è un pallino e poi non la vedo più da quanto è lontana. O oh, no? Quindi il nostro codice del mondo ci dice che più una cosa è lontana e più diventa piccola. O oh, no? Bene, una formica è così. E la sto vedendo qui. È così. Quindi è molto lontana. Dal mio mondo degli uomini. Condivide con il mondo degli uomini perché io la vedo. La percepisco, ce l'ho in mano. Vuol dire che i filamenti del suo mondo sono condivisi con quelli del mio. Ma è un mondo molto lontano rispetto al mondo degli uomini. Un cane è un mondo molto vicino a quello degli uomini capito? iniziamo a capirci qualcosa eh? va bene? allora poi avevo visto che c'era un'altra domanda e poi proseguiamo concordo pienamente con te quello che hai appena detto vale solo per gli esseri viventi o anche per gli elementi della natura non viventi, fiumi, rocce, eccetera? Eh sì, perché chi è che ha detto che non sono viventi? Praticamente quello che potete tutti fare per iniziare a capirmi meglio è iniziare a connettere questa parte, il petto, con la vita che sta sotto ogni cosa, quindi non con le cose ma con la vita, quella che nella Kabbalah si chiama El Chai, la vita, El Chai, ok? Questo è il nome della vita. E quindi da, alle cose, prima di tutto c'è una vita sotto ogni cosa, quindi prima di tutto vi connette, è, è una sostanza vivente, capito? Dietro ogni cosa che esiste, quindi certo anche dietro le rocce, dietro a, um, ai fiumi, dietro... Certo, così come gli antichi già facevano, parlavano col fiume, parlavano con la montagna, perché c'è interazione con gli spiriti di quello. Quindi una prima pratica che potete fare e vi aiuterà a sciogliere la percezione è connettervi con questa zona del corpo alla vita che sta sotto le cose. Quindi avete davanti un albero? Ok, quella è la forma, quella è la cosa. Attivate qua, connettetevi solo alla vita che sta dietro l'albero, basta, in silenzio. E accadrà una connessione con la vita dentro l'albero, stop. E così potete fare per tutto, da qui parte, da, da, da, dal petto, connessione con la vita di un fiume, connessione con la vita, solo con la vita, capito? E, e in silenzio. Ascoltate solo che c'è vita. Questo vi sveglierà proprio una, una delle qualità del corpo sottile, e, e, e veramente chi, um, andando, andando avanti, chi diventa padrone di questa sostanza vivente È chiaro che eh, rispetto a, a, a, a, alle circostanze e alle persone È come se le potesse manipolare completamente Perché è come se tu potessi davvero prendere controllo della tua vita E delle cose che ti accadono Perché? Beh, perché il Chai è insieme a El Shaddai Cioè il potere quindi ed è Yesod, questo è il nome divino di Yesod El Chai El Shaddai oppure El Shaddai El Chai potere e vita, e significa che se tu accedi veramente alla vita, tu accedi veramente al potere, tutti noi abbiamo il corpo energetico che ha sede in Yesod. Quindi tutti noi siamo portati a, a fare un viaggio di risveglio delle nostre facoltà. E quindi qua gli insegnamenti della tradizione antica dicono che se ti connetti alla vita, tu ti connetti anche al fiume del potere. Se tu, come succede, ti disconnetti dalla vita il più possibile, tu ti disconnetterai anche dall'avere potere su qualsiasi cosa nella tua vita, negli ambiti, nelle situazioni, nelle relazioni, nelle manifestazioni, eccetera. Questo è un po' il senso, va bene? Vi ho lasciato un po' di cose, sperando che rimarrà registrato in qualche maniera. Per similitudine o meglio per somiglianza delle piante, ad esempio se ne potrebbero ricavare le proprietà magiche? Sì e no. Questa è una delle teorie, delle, delle signature ovviamente, no? Uh -huh. Che quella c'ha forma uh, in quel modo lì e allora è Marte. Sì e no, va bene? Ci sono ovviamente i documenti eh, da Paracelso in poi che... Affermano proprio anche questa teoria Però, eh, ok, io penso che potete tutti informarvi generalmente su internet Ci sono tante fonti E poi però la cosa importante è che eh, appunto cercate di trovare la vita dentro alla forma Dietro alla forma, ok? Avete Dovete usare delle erbe, le tenete in mano Intanto parlate con la vita che c'è dentro e poi sapete come usare? Spesso quando usate le erbe, vi ripeto, è un contatto col mondo degli spiriti, sempre. Quindi se spessissimo mi accade, anche a me, quando si usano le erbe, eccetera, eccetera, voi credete che c'è la ricettina, punto e basta? No. Di solito si parte con delle conoscenze, ovviamente, però <ride> poi gli spiriti ti comunicano cosa fare. Quindi, per esempio, se devi mettere un po' più di una sostanza, se questa va messa dopo tre battiti del cuore... Oppure, se questa va messa invece che dopo, prima, la magia si fa a questa maniera, in maniera vivente e, in ma e non in maniera automatica, come se tu fossi un registratore, no, che appena è play e, e, e va. No, si deve proprio svegliare le forze, in ogni modo e in ogni sostanza, capito? Quindi io non userò mai un po' di basilico se non l'ho svegliato, se non so cosa mi sta dicendo e se gli spiriti non sono vivi lì, sul mio tavolo, sul rituale, capito? Non ha senso, nessun... Non, diventa la fattucchiera, ma non, non ha nessun fondamento in realtà, capito? Hai parlato di perte di protezione nel momento in cui si entra in contatto con gli spiriti della natura. Potresti un po' approfondire... Non vi riguarda troppo questo, perché questo riguarda, riguarda l'addestramento poi magico vero e proprio, cioè chi, mh, chi proprio poi um, va davvero avanti in questo senso, perché eh, è una cosa in più, cioè praticamente tu fai un, via cioè un viaggio di percezione, come vi dicevo prima, cioè la coscienza si stacca dal corpo fisico, capito? E tu inizi un viaggio di percezione, però lo fai nel mondo naturale. Nel mondo degli spiriti naturali, capito? È un po' come se tu guardi la quercia da qui, è casa tua. Tu inizi piano piano a entrare dentro il mondo della quercia, è casa sua. Questo era un po' il senso, capito? Uh, magari dopo puoi suggerirci tu quanto, qualche fonte sul web che sia attendibile. Sì, sì, sì, non vi preoccupate, vi metto qualcosa nel gruppo, va bene? Sulle segnature vi metto qualcosa nel gruppo, anche se, vi ripeto, non deve poi portarvi a fare un lavoro morto con eh, qualsiasi cosa che poi andate a fare, ma anche una candela. Chi è, scusate, se, da voi, qual, se tra voi qualcuno ha mai praticato un po', eccetera, chi è che in un rituale prende, accende la candela, poi fuma la sigaretta, poi incomincia l'invocazione, eh, poi deve finire di mangiare il panino, e poi chi? Capito? E nessuno, cioè, capite? Nel rituale appena accendi la candela già lì è... È... è importantissimo È fondamentale, completamente Solo che tu hai acceso la candela Capite? Un po' così Allora, divertiamoci un po' <ride> Vi faccio vedere le piume che ho trovato perché sono di una bellezza incredibile Allora, prima di tutto... Allora, prima di tutto ho trovato questa, vedete? Non mi chiedete troppo di che uccelli sono perché non lo so mica bene. Secondo me sono sempre quei pavoni che hanno le cose lunghe, però eh, non ne sono convinto al 100%. Questo per esempio dovrebbe essere un airone, secondo me. Eh, C'erano un po' tanti tipi di, di questi uccelli, però eh, l'ho trovata, e... per esempio questa l'ho trovata davanti al recinto dello struzzo. Questa non è distruzzo, capito cosa voglio dire? Non è corrispondente a, a chi era poi dentro alle recinto recintoli che c'era. Eh, e allora non lo so di preciso di chi sono, però questo qui dovrebbe essere di un airone se non mi sbaglio, vedete? Molto bella, quando l'ho trovata eh, me la sono conquistata, <ride> ok? E, e come questa ve ne posso far vedere altre che però l'ho trovate dopo, vedete? Questa, che però assume anche già un colorino diverso. E poi quelle scure. Questa. E poi queste due. Ecco qua. Queste qua. E la, questa qui c'è anche, non si vede, però c'è anche una specie di riflesso, vedete, rispetto a queste. Questa c'è un riflesso scuro qua. Anche. Un po' diversi. Allora, diciamo che sono forse anche di due uccelli diversi, non lo so, però sono un po' dello stesso tipo, va bene? Cioè sono penne, perché le penne sono diverse... Ok, sì sì, ehm, ora eh, dopo leggo le vostre domande, voi scrivetele. Eh? Eh, le penne sono diverse dalle piume. Allora, le penne sono queste proprio. Queste, con cui poi, vedete, ci si, ci si potrebbe anche scrivere, no? Si taglia... ora non, non c'è il coltello, se no vi facevo vedere, però... Poi un giorno parliamo degli inchiostri magici, così vi faccio vedere come si fa. Si deve tagliare qua, qua, una specie di coda di rondine, e poi questo qua ti, diventa un pennino e ci puoi mettere l'inchiostro. Comunque, e, e infatti per, si chiama penna, ok? Sono sempre penne. E, no, dicevo che gli uccelli hanno le piume e le penne. Ora, queste due hanno funzioni eh, magiche, appunto, differenti, perché le piume sono tipo questa. Allora, queste due sono piume, ora vi faccio vedere la differenza. Questa l'ho presa perché è di un uccello notturno, vedete? Non so se è di un gufo o di un allocco, però comunque questa qui è di un uccello notturno. E poi anche questa. E anche questa dovrebbe essere di un uccello notturno, anche se non ho la certezza, però credo proprio di sì. Vedete? Allora, queste qua sono piume. La piuma ha la funzione di tenere caldo, quindi scaldare e in qualche maniera proteggere la temperatura del corpo, renderlo confortevole per gli sbalzi di temperatura eccetera eccetera. La penna, ovviamente, ha funzione di volare. Ecco quindi che la piuma, se si usa, non è che si usa molto, ma se si usa, si userà per cosa? Per il comfort, per il um, Guardate, è bella questa. Questa è bellissima. Del pavone. La piuma del pavone è una. si può usare tranquillamente nei lavori di ricchezza, nei lavori di prosperità, di eleganza, ricchezza nel senso del lusso. Capito? In quel senso lì. Che è questo rumore? Boh. E... Allora, questo qui di pavone, vedete, si usa nel lusso, nella ricchezza, ma anche nella protezione deve essere, Per la protezione deve essere con l'occhio Allora, quindi le piume si usano per scaldare un lavoro Rafforzare un lavoro E anche nei casi, per esempio, come questo qui, per, appunto... Uh, circondare della ricchezza, circondare della prosperità, del lusso, eccetera eccetera Capito? Ci si fa un lavoro per convogliare questa forza qui, ok? Con le penne e basta, capito? Quindi questo serve per scaldare un lavoro In una direzione si può scaldare anche in una direzione, ma scaldare Anche il fenicottero, per esempio, ci si fanno i lavori d'amore, di coppia, di relazione Invece le penne non scaldano un bel niente. Una delle funzioni delle penne, infatti, partiamo da una perché ce ne hanno tante, è quella percettiva. Le penne, di fatto, voi potete vedere anche eh, alcune iconografie, per esempio di mercurio con le ali ai piedi e anche eh, sulla testa, sull'elmetto. Potete vedere comunque gli angeli, per esempio, in alcune raffigurazioni sono con le ali, ok? Ali. E le ali ci hanno eh, perché? Perché volano, ok? Visto che, con, che, che le penne hanno capacità di volare, siccome la magia naturale, così come mi diceva qualcuno in, in, nelle, nei messaggi, è vero, c'è molte similitudini, molte assonanze eh, simili tra il simile. Siccome questo in magia naturale ha la capacità di volare, capito? Allora la mia percezione può essere in qualche maniera influenzata, favorita, cambiata, elevata, diretta, grazie alla piuma. Perché essendo elemento dell'aria e ha la capacità di volare, capito? Quindi fondamentalmente quello che si può prendere è quello, cioè la facoltà di far volare. Cosa? Il piano dell'aria, cioè del pensiero e delle idee, più in alto, oppure più avanti, oppure più a sinistra, dipende dalla direzione che gli voglio dare. Mi spiego meglio. Uno, de, per esempio, uno dei, dei metodi per fare questo è veramente mettersi la piuma vicino alla testa. Vi ripeto, volevate le corrispondenze, la piuma è aria, quindi influenzerà molto la nostra parte di aria, cioè i pensieri e le idee. Quando una piuma è consacrata, e dopo vi faccio vedere come si fa, voi potrete certamente poi usarla come strumento per dirigere le vostre idee e i vostri pensieri. Allora, per esempio, utilissimo è il caricare delle piume come scaccia pensieri, per esempio anche solo queste, già messe così... Aspettate, ricordatevi che le piume hanno una forma, eh. Le piume hanno una forma precisa che, con cui stanno assieme. Ecco, per esempio, vi faccio vedere queste tre, no? Per farvi capire, perché poi non è facile. Se siete qua si può fare, ma così non è facile. Però vi spiego. Così, vedete? Io metto così e così. Non sta insieme proprio nulla. Vedete? Hanno una forma. Così non ho fatto niente, perché hanno una loro forma in realtà. Capito? Invece... Vi faccio vedere la differenza, ecco, così. Vedete? Sono diventate una cosa sola. Aspettate che ho questa penna USB qui che non ha voglia di... Boh, vabbè, vedete? L'avete vista la differenza? Scrivetemi eh, nei commenti, vedete? Questo è diventata un'unica... Vedete? Quindi questo è un altro trucchetto. Quando unite le piume, mi raccomando... Eh, Cercate il modo in cui loro vogliono andare, ok? Non è vero che come le mettete, le mettete funziona, no, no, no, no, no. Guardate un po' come... come cioè... Capito? Vi, vi deve arrivare questa roba qua, va bene? Uh, dopodiché le piume si prendono con tre dita, queste qui, uno, due e tre, quando le usate, va bene? Quindi per esempio queste piume, se ci ho fatto il rituale e le ho consacrate, possono tranquillamente essere piume scaccia pensieri, cioè quando uno ha dei pensieri negativi eccetera eccetera, con queste io posso tranquillamente togliere queste influenze che ne avevo già un po' parlato, però generalmente i pensieri negativi vengono da qualche parte, non è che dal nulla vi arriva un pensiero negativo, ossessivo, depressione eccetera, no vengono da qualche streaming, da qualche flusso, da qualche fiume, da qualche parte, sempre, no? È così. Allora, piume usate nella purificazione eh, sono usate fin dai tempi dei tempi, o no? Quindi questa è la prima cosa, la forma in con cui le combinate è molto importante, va bene? L'uccello non le ha casuali addosso, le ha combinate in una maniera specifica, capito? Non dico che potete rifare quello che madre natura ha fatto, ma eh, vedrete che c'è solo un modo per combinarle. C'è solo un modo per combinare le piume tra loro, le penne, ok? Tra loro. Um, bene, allora, quindi, anche se voi usate le penne per la purificazione, che è bellissimo, proprio per purificare la vostra aura, eccetera, eccetera, potete sia fare da lontano che strusciare un po' eccetera eccetera, fatelo dopo che avete fatto il rituale che adesso vi dico, perché in questa maniera le penne vi ascoltano, sono attive, gli spiriti hanno capito quel che devono fare, hanno capito perché state sventolando come dei cosi e vi rispondono, capito? Gli spiriti di cosa? Della natura, per cui io ho preso queste piume, capito? Così funziona. Um, ma spesso se voi vi connettete come vi ho detto con la vita dietro alle forme in ogni le forze della natura vi comunicano cioè se a volte avete un bisogno eccetera e andate nel bosco voi trovate la cosa giusta trovate i, la giusta bacca di cipresso trovate un, la giusta piuma che dite questo è un dono degli spiriti trovate il giusto perché c'è comunicazione, capito? Uh, va bene e laddove potete, insomma, se sempre lasciare un'offerta, sapete, non Sempre con queste tre dita di, eh, o con un pugno intero eh, di tabacco e semi di coriandolo quando siete negli spiriti della natura, perché questa è un'offerta eh, molto gradita agli spiriti della natura. Va bene? Allora, mh, questo ve l'ho detto. L'altra cosa per cui io mi ero anche fatto la foto, un po', ovviamente era ironica, però... Le piume... Vi dicevo, dirigono il pensiero e le idee. Quindi, eh, abbiamo, eh, quindi le piume posizionate esattamente in, nei punti specifici, capito, possono davvero influenzare, migliorare, focalizzare le idee. Guardate per esempio la piuma come è fatta, cioè, un, la penna come è fatta, c'è cioè un'asta e poi ci sono tutte queste... È una specie di antenna in realtà, capito? È una specie di antenna. Oppure, come altri dicono, è una specie di foglia. Oppure anche, perché no, assomiglia alla colonna vertebrale e tutti i nervi piano piano, ti ti ti ti, ti e ti, ti ti ti ti Colonna vertebrale con i nervi, le, le foglie, no? In multipli... Multiplicità, con... La, la stessa configurazione E le penne, ok? Va bene, quindi sempre si sta parlando di questo Del sistema nervoso, si sta parlando de, dei pensieri Si sta parlando della percezione Sì, con le piume si può tranquillamente far viaggiare meglio la, la percezione Ovviamente se mi metto una piuma qui è difficile Ma se io ho fatto un rituale e l'ho consacrata per questo Non è più difficile perché è come se i miei alfabeti si fossero corrisposti e, e, e, e con i suoi, capite? come se ho attivato gli spiriti di questa penna. Uh, bene, allora, se... Come funziona questo discorso dell'usare le penne come delle antenne, no? Abbiamo detto. <ride> uh, funziona così. Se... Um, dunque, si può mettere a destra o a sinistra. Se vogliamo avere... Se stiamo facendo dei progetti per il futuro su carta, dei progetti per quello che dobbiamo fare, dobbiamo progettare per bene le cose, a destra, perché a destra è il futuro. Se dobbiamo vedere meglio delle cose che sono accadute in passato, fare dei calcoli eh, di riepilogo dell'anno passato, tenere appunto delle note, dei calcoli di un'azienda, eccetera, delle mensilità e vedere come è andata la mensilità, quindi dobbiamo ritornare indietro col pensiero, allora a sinistra, va bene? Perché a sinistra alimenterà gli, i pensieri del passato Le piume, le penne per questo motivo non sono tutte uguali Allora, la penna ha un suo verso E come si fa a capire il verso? Basta che la tenete in mano, ok? E poi la fate cadere in avanti Ecco qua Voi la vedete opposta come la vedo io, va bene? Però se io mi metto un secondo così La vediamo uguale Ecco qua Va bene? Allora, questa qui, per esempio, è una penna perfetta per eh, pensare al futuro e per avere progetti futuri. Perché? Perché ha la spina centrale, ok? La penna. E poi, tu, vedete che è come se... Eh, poi il resto è solo a destra, quasi. Cioè, a sinistra c'è qualcosa, ma è poco, poco, poco, poco, poco, vedete? Quindi questa qui è una penna completamente spostata verso il polo positivo, questo a destra è il polo positivo, quello a sinistra è il polo negativo. Quindi con questa penna io, vi faccio una domanda per vedere se avete capito, con questa penna io potrò favorire una retrospezione, un calcolo del bilancio di azienda, vedere come sono andate le cose nell'anno passato, eccetera, eccetera? Sì o no? Vi lascio questa domanda così se mi rispondete bene vuol dire che ci siamo capiti. Apro eh, la chat. Perché io a volte parlo un po' veloce, però è per rendere molto i contenuti poi eh, diversi, capito? Se si parla piano si dura, dura tre ore, capito? E a me piacerebbe di più non far perdere, non far perdere tempo a nessuno, capito? Allora, guardiamo un po'... Um, conoscevo una persona per che... Per richiamare il principio di cui parli, usava i semini che si danno agli uccelli. Eh, anche quello dobbiamo parlarne. Eh, purtroppo... Lo vedete quanto è vasta la conoscenza? Noi siamo partiti dalle penne e già forse un'ora. Allora, ehm, dunque... Eh, no, no, no, no, no. Perfetto? Allora avete capito. <ride> avete capito. Va bene? Quindi questa è una piuma perfettamente adatta per indagare il futuro stop quindi per avere progetti sul futuro calcoli sul futuro eccetera eccetera questa ve la faccio vedere a voi uguale ora qualcuno mi potrà chiedere è questa vi ripeto come si fa a vedere le polarità della, più, della penna così e poi la fate cadere in avanti va bene? allora mi si è spento tutto. Ah no. <coughs> e questa uno direbbe, no? Che ci faccio con questa? Questa è una, più, una penna neutra. Significa che con questa non ci faccio viaggi di percezione o um, la uso per questo scopo. Non si usa per questo scopo, ma questa si usa in un rituale. Capito? Non tutte le penne possono essere usate, come vi ho appena spiegato. È per questo che tradizionalmente in passato si usava mettere una o più penne su alcuni copricapi? Sì e no! Nel senso che se si mette. voi ora lo sapete, se, se vedete anche alcuni... noi li chiameremo sciamani, per esempio. Se vedete la, le penne, significa che c'è il viaggio di visione. C'è l'antenna verso quelle cose, okay, ok? Se vedete le piume, come spesso accade, perché te mi parli di mettere una penna sul copricapo, non è detto, a volte si mettono le piume, capito? Le, le piume su, su, sul copricapo, capito? A volte si mettono le piume. Ecco, le piume a cosa servono? Ve l'ho già detto. Non serviranno più per... Uh, aspetta, come si fa così? Tipo, vedi? Ecco, guarda che carino. Eh, le piume, non se vedete? Le piume non serviranno più per, come vi ho detto, uh, il viaggio di percezione e quindi uh, dirigere il flusso di pensieri lì, lo studio, lo studio di per un esame. Non avete idea quanto aiuta questo discorso nello studio per un esame, per il futuro, no? Quindi se studi per un esame, usi la piuma con polarità positiva. Quando invece hai, hai studiato le cose le sai Usi la piuma con polarità negativa In questa maniera te ti ricordi Capito? Agisci addestrando la mente a ricordare Perché devi ricordare quello che tu hai fatto Quindi da un lato... Prima usi quella, quando stai studiando, usi quella con polarità positiva. Quando devi ripetere, e riepilogare, cioè, usi quella con polarità negativa. Mai questa, perché questa è neutra, questa si usa nel rituale, semmai, ma non per fare queste cose. La, questa che ci ho messo adesso qua, invece, eh, ti dicevo, non ha questo scopo di eh, amplificatore della percezione o cose simili, bensì... È una specie di status sociale. Cioè, vi ricordate come vi ho detto? Le penne sono quelle che fanno volare, le piume sono quelle che scaldano il lavoro. Anche se tu hai uno, un, un, un, come si dice, un fa, un, una specie di sciarpa fatta tutta di piume, non di penne, capito? Un, una specie di piumino, una specie di. Ecco, quella cosa lì è eleganza. È. Capito? Qualcosa che ti scalda o qualcosa che appunto ti tende all'eleganza. Ma non è per quello scopo, è più una specie di amuleto, potremmo dire. Cioè qualcosa che tu fai per dichiarare all'universo, capito, eh, che tu vuoi eh, ricchezza, che tu vuoi... E infatti queste piume qua, anche in India, eccetera, sono, dove c'è ancora un po' il turbante, sono eh, simbolo sempre di qualcuno, di una certa nobiltà. E anche qui in Italia le donne no, dell'Ottocento, di qua di là, mettevano la piuma, eccetera, perché non certo per fare quello che vi dicevo, ma per sempre mh, una specie di eh, dimostrazione dello stato sociale, come potrei spiegare, capito? È una specie di eh, catalizzatore per far vedere quanto son bello, così come fa il pavone quando fa e apre tutta la ruota, capito? Qualcosa del genere... Quindi non c'è uno scopo prettamente percettivo eh, e magico, capito? Per, per il discorso così delle piume messe... è decorativo, capito? Però comunque all'universo gli dà un certo messaggio, questo è vero, capito? Perché la, la povera lì per strada non ce l'aveva il cappello con la piuma, giusto? E sì, che a prendere un cappello con la piuma non credo che costava chissà quanto. Eh? Ora un bel abito, un bel vestito costava, magari i nostri 2-3 mila euro. Ma un semplice cappello, anche un po', ci metti una piuma, eccetera, non penso che costava chissà quanto. Ma... Ma... Capito? È interessante vedere che anche oggi ci sono da qualche parte degli, dei simboli, delle cose che quando uno è veramente ricco, benestante, eccetera, gli viene spontaneo manifestare. Mentre invece quando uno è sempre in sofferenza, eh, è come se non avesse gli stessi atteggiamenti, capito? Che ti creano poi ricchezza. Insomma, non andiamo troppo oltre, perché con la piuma del pavone in mano, io ora inizio a parlare della ricchezza e non smetto più, capito? Cioè, questo è il senso, <ride> però... Eh, dovete capire che tutto quanto aiuta nel gioco alla fine, capito? Eh, cioè se uno si inizia piano piano mm, a sintonizzare su come le persone ricche si comportano, dici ok non c'ho un soldo, eh ma ogni giorno dai un messaggio te all'universo e al mondo degli spiriti, come dicevamo agli angeli eccetera, ogni giorno tu dai un messaggio. Eh, Mm? va bene, basta, ti lascio no, non lo posso lasciare, che vi faccio vedere l'ultima allora, questa qui è ancora di pavone però, vedete, non c'è l'occhio è un po' sfumata di verde <coughs> non, non, non si vede troppo, però è bellissima C'è questa sfumatura in cima di verde qui è, tutto, è, è molto bella e questa io la utilizzerò per scrivere perché questa, come vedete, è una piuma, ovviamente, e scrivere con una piuma, capito, rende quello che scrivi, aiutatemi voi scrivendo, è una piuma, non una penna. Scrivere con una piuma, vedete, scrivere con una piuma rende quello, vedete questo pelino delicato, questo, ecco, Scrivere con una piuma rende quello che tu stai scrivendo come più caldo, più potente, più carico. Capito? È la funzione delle piume, vi ricordate? La funzione delle piume. Uh, ed ecco perché infatti spessissimo come piume, diciamo, magiche per poi andare a scrivere si usa questa, oppure anche quella di struzzo che guarda caso lo struzzo è proprio un altro animale che ha queste bellissime cose grandi che sono piume, non penne, piume. Tante cose non sono più così casuali, va bene? Ok, carissimi, allora... Quando avete... Poi vi faccio vedere l'ultimo, vi faccio vedere che meraviglia, siete pronti? Vi faccio vedere che meraviglia, e l'ultima ve la devo far vedere, ve l'ho lasciata in fondo perché è qualcosa che appunto quando l'ho vista mi ha tolto un po' il fiato. Però va bene, allora, chi è qua? Vabbè, non importa. Allora, questo rumorino cosa sarà secondo voi? È una specie di... Un attimo, eh, che cerco di mettere... Ecco, la USB che carica il telefono. Ok, guardate un po'. <ride> Avete visto quanto è grande questa piuma? È enorme. Avete visto? Eh, vedete? È più lunga del, del mio avambraccio. C'è l'avambraccio, questa è più lunga. Avete visto, bella? Allora, questa qua... Questa qua uno dice, cosa ci fai con quella piuma grande, no? Ecco, con questa piuma grande così... Vedete che sta tutto lo schermo, prende? <ride> no, perché vi faccio vedere la differenza. Questa era quella normale, questa... <ride> questa è lei, capito? No. <ride> Ecco, va bene <ride> Succedono delle cose strane quando devo far vedere <ride> nella, nella videocamera le cose, vabbè. Posizioni strane, eccetera, eccetera eh, Va bene mm, Quindi Allora, dici te, cosa ci fai con questa, no? Cosa ci si può fare con questa piuma qua? Con questa piuma qua Siccome è così grande, riesce a prendere tutto il corpo di Larghezza ci si può fare tranquillamente delle diagnosi del tuo campo energetico. Quindi, la diagnosi come si fa? Si prendono tre dita, si mette. Prima dovete trovare una piuma così, cioè deve essere la larghezza del corpo tutta completamente coperta. Vedete, eh. sempre il, il, il, il, avete capito ormai le piume si prendono con tre dita, quindi sac, capito. Piano piano, anche qua si va, vedete, anche questa ha un senso, lo vedete che ha un senso? Vedete? La natura vi parla. Se voi trovate una pietra in giro e la prendete in mano e, ok, la potete prendere, eccetera, se è grande, una pietra abbastanza grande, scoprirete che c'è solo un modo per tenerla in mano. Non è uguale come la tieni, la tieni, tanto, tanto, no. C'è solo un modo per tenere una pietra in mano. E la pietra vi dirà come. Quell'angolo deve stare in alto, quello in basso, di qui di là, sentirete a tatto, perché le pietre si sentono a tatto, sentirete, è solo una posizione tan, attiva. Tutte le altre posizioni in cui tengo la pietra no, non attivano. E anche qui la vedete? Non è che vi serve un libro, c'ha una forma. Quindi se io la devo passare nel corpo, secondo voi, se questa è la mano, no? La passerò così oppure così? È ovvio che la passerò così. Devo fare la diagnosi. Quindi devo raccogliere. Capito? E, e, e così? Veramente così addirittura. ecco. Oh, così. Ecco qua. Con tre dita A questo punto Eccola, lasciate volare non... Allora, quando fate queste cose non potete mai Prendere una piuma così col pugno E dire faccio la diagnosi <ride> Si prende con tre dita e si, si dice E si lascia volare Cioè deve arrivare a volare tranquillamente La piuma, vedete Però senza che vi caschi di mano Allora Si fa così Si tiene con tre dita Si sente se è morbida E poi si fa partire Lungo il campo energetico del corpo Capito? E si deve riuscire a stare Un po' come il pendolino Cioè bisogna riuscire a stare Non che si manipola noi Capito? E avanti E, e, e così si può, si può fare tranquillamente Tutto il corpo così Capito? E si vede qual è il punto In cui eh, C'è disquilibrio C'è Un'energia che non va bene, o c'è assenza o c'è eccesso. L'ultima cosa, quando si fa questo lavoro qui della scansione, no? Vedete, di tutto il corpo così, piano piano, si fa vicino al corpo, ok? Uh, Com'è che però si attiva? Cioè, come faccio? Uh, io prendo, faccio così nel corpo e è fatta? No! Serve un collegamento iniziale, come hanno anche gli uccelli, il collegamento del vostro cuore, che batte, con le vostre dita e con la piuma. Quindi la prima cosa, se siete da una persona, magari qualcuno fa qualcosa, eh, se siete una persona, la persona è sdraiata, voi, pr voi prima di tutto state con la vostra piuma in mano così, guardate se è morbida, vedete, è morbida, e poi ascoltate il cuore vostro, ci mettete una mano, e poi dovrete riuscire a sentirlo nelle dita. Tum, tum, tum. Quando vi siete connessi alle dita, le dita automaticamente connettano al Allora potete partire, non così così, potete partire così, però sempre ascoltando il battito del cuore. Capito? Questa è la connessione che vi dà 100% di risultato garantito nella, in, questa, in questa forma di diagnosi. Non, non, non è superstizione. Cioè, non dovete dire, vabbè, mi concentro, guardiamo le mie capacità, eccetera, eccetera. Dovete solo fare le cose in maniera scientifica, come vanno fatte. Se non cerco... <coughs> vorrei specificare. Quando dico il cuore, non è il sentimento, è il battito. c'è cioè, una frequenza che dovete concentrarvi sulle tre dita che... Con la mano sinistra state nel cuore, con, la sin... con le dita dovete arrivare... Tanto la, la, la pressione sanguigna fa pum pum pum, capito? Eh... Arrivate a quel discorso lì e la piuma è pronta per fare questa diagnosi che vi ho detto, capito? Allora, a quel punto, quando la piuma poi trova il, il punto, vedete che lavoro che vi fa? Cioè, è evidente, capito? Però, mentre fa... Sì, certo, ad altre persone, sì, sì, sì, sì, certo. Trovate prima una piuma grossa così. Potete anche comprarla se la trovate. Basta che sia vera e non di plastica. Mm? Uh, deve essere più lunga dell'avambraccio. Questa è la dimensione. Um, va bene? Io penso di avervi detto qua alla fine tutto di questa cosa. Perché du durante tutta la scansione, praticamente, ci deve essere questa connessione precisa tra il battito del cuore vostro. Cioè, se voi perdete il battito del cuore e fate così, avete perso la. la um, la, questa scansione, capito? Questa diagnosi non si può più fare Invece a, Allora, se uno è più bravo Arriva a sentire il battito del cuore nelle dita Così e lo fa Se uno deve partire, come tanti di voi si tiene la, si, Ci si aiuta tenendo la sinistra sul proprio cuore E così il battito lo senti di sicuro Capito? Mi connetto al cuore, mi connetto alle tre dita L'unica cosa è che io continuo a sentire il battito mio, non della persona, tuo. Sento il mio battito qui, mi concentro qui e parto. Piano piano, capito? L'unica cosa è che sostengo questa attenzione al battito del cuore lungo tutto il corpo fino ai piedi. Capito? E, e, e se qualcuno di voi mai, non so, se qualcuno di voi mai proverà, vedete che succede, cosa come vi risponde la piuma, in alcune zone, un po' seduta quasi, cioè è proprio, è proprio la scienza per farlo funzionare, capito? Per il collegamento del battito del cuore, questa è come se riconoscesse di nuovo un battito del cuore, una cosa molto bella anche da un certo punto di vista. Ok, fatemi sapere se avete capito tutto, <coughs> se avete domande su questo, su questo che abbiamo detto, lo so che abbiamo detto tante cose, la cosa bella è che rimarrà registrato, e quindi poi voi nel vostro quaderno potrete prendervi piano, piano, appunti dopo appunti, premendo pausa, eccetera, così veramente avete le cose molto precise, ok? Perché il fatto di dire magari tante cose eh, un pochino velocemente non significa che non siano precise, capito? E, e questo, se poi riprendete lo studio piano piano, scoprirete che sono precise in realtà, capito? Apro la... come si chiama? Sì. Chiamo... Ecco. Finora è chiaro, manca solo capire come attivare le penne. Le penne vanno consacrate, se sì, come, ok. Visto che, <ride> eh, visto che appunto io speravo di svignarmela, no? E di dire, finiamola qua. Invece, visto che voi siete svegli, <ride> io sono felice, sono solo felice di questo. E allora vi faccio vedere, perché in realtà è molto semplice, non è che sia nulla di uh, catastrofico, capito? Allora, ora, siccome siamo in diretta comunque, non è detto che farvelo vedere sia proprio la cosa più facile di questo mondo. Sì, vediamo che era... Sparito. Uh, ah no, così Ecco, forse così okay. Allora, poi guardiamo cosa riusciamo a, riusciamo a fare, ok? Poi su YouTube eh, se c'è qualcosa farò dei tagli, farò delle cose così sempre per voi, ok? Però adesso io credo che riusciremo Allora Sì, riusciremo, riusciremo. In realtà è molto semplice, ma se non lo facciamo non abbiamo eh, il contatto. Prendiamo un semplicissimo eh, fazzoletto, la meglio è se è bianco. Ora io ho questo, purtroppo sapete sono in viaggio, non sono a casa, però la cosa migliore è che sia eh, bianco. Prendiamo delle candele normali, queste qua. Te, come si chiamano? Tea te, te light, come si chiamano, roba del genere. Prendiamo un semplice incenso, va bene? Ovviamente qui vi preparerete in un ambiente dove non c'è nulla. Non è che dovete avere eh, altre cose, però io credo che così vedete. Dopodiché ovviamente scegliamo la piuma che vogliamo uh, fare o la penna piuma o penna facciamo questa che è più piccola no facciamo quella chi è che mi chiama scusate ma chiamato questa qui dove è andata a finire ecco qua. ma chiamato questa del pavone e allora facciamo lei Sempre quella nel mezzo, avete visto? Sempre lì, ecco. Ok, questo è un po' il discorso. <coughs> Poi, io vi devo dire come faccio io, perché lo sapete, ognuno eh, eh, lavora come, come lavora, non è che c'è un manuale delle istruzioni delle giovani marmotte e tutti dovete aderire eh, a, al credo religioso, capito? Ognuno deve fare e poi adattare un po' come, come crede, ma la base deve essere comunque eh, precisa, va bene? Allora, in questa maniera, <coughs> poi l'incenso che andiamo a usare, vedete, c'è un carboncino, normalissimo, che però lo tengo qua perché lo accendo, e poi questa me lo sono un attimo portato un secondo, questa me lo sono portata, perché l'incenso quello che serve per le piume, è la mirra, quindi... È la più indicata per, queste, per questi discorsi, va bene? Per questi lavori qua. Io metto sempre qua accanto tutto l'incenso qua, proprio qua, in modo che quando serve e se serve... Allora, se voi fate un rito o qualsiasi cosa in un tavolo, è bene che il tavolo non sia quello dove mangiate, ovviamente, eh, perché disturberebbe comunque sia quando mangiate sia quando fate il rituale, cioè è un perdi-perdi, capito? Non vi consiglio assolutamente di fare rituali nel tavolo dove mangiate, eh, inoltre, se lo fate comunque a un tavolino secondario, eccetera, eccetera, dovete togliere le sedie, queste, va bene, le dovete togliere. Mentre fate il rituale, nessuna sedia deve essere al tavolo. Se il rituale è un po' lungo, ci sarete voi seduti con una sola sedia lì davanti. Ok, ma non ci devono assolutamente essere le sedie eh, ai, ai, ai lati del tavolo, va bene? Anche questa è una cosa importante. Allora, se è una... Se, se è una, mh, Piuma, per l'appunto, io uso sempre eh, un, un, un pezzo, diciamo così, del Salmo 91, che è proprio quello in cui dice uh, che è, appunto uh, l'Eterno, che okay? ti coprirà con la sua ala protettrice, troverai rifugio sotto le sue ali, la sua verità costituisce scudo e corazza. Questo è eh, da dove si ricevono gli spiriti maghidin, cioè le, le guide sarebbe le forze con cui si consacrano le, le, pe, le penne e le piume, ok? Tutte e due. Quindi eh, Salmo 91, questo posso mettervelo nel gruppo se volete, Salmo 91, il, soltanto il verso eh, 4, capito? Ora, come già sapete, si fa l'invocazione al principio divino. Che benedica la vostra opera, ok? Eh, ovviamente si, si cerca di eh, entrare in contatto con quello che avete qua con la, con la piuma, in questo caso, un attimo. Però, fondamentalmente ora si fa rituale: si deve fare l'invocazione al principio divino con le proprie parole, con il proprio cuore, eccetera, eccetera, in cui ci si accende e si chiede di eh, aiutarci nella consacrazione di questa piuma per compiere la tua santa opera della magia. Tutte queste cose sono molto importanti, abbiamo già parlato. Dopodiché si può tranquillamente, qui siccome abbiamo, eh, non abbiamo la candela portante, si può tranquillamente iniziare ad accendere l'incenso, il carboncino, perché questo farà un po' d'acqua di cioè renderà praticamente l'atmosfera giusta. Per quello che state facendo Ed è collegata proprio a questo verso a mirra sempre, capito? Quando avete, come ho fatto io Come ho fatto io acceso Ci si dà un soffio Perché è la vostra anima, la vostra volontà E poi si mette dentro con la destra e l'incenso eventuale che voi mettete si fa con la destra, perché ogni offerta viene fatta sempre con la destra. E anche qui, mentre lo mettete, potete dire che questo fumo benedica la mia opera, parlate, ok? Informate la materia, benedica la mia opera, che questo fumo salga a te, eh, onnipotente, eccetera, eccetera. Fate le vostre benedizioni, le vostre parole con la vostra opera, ok? Ok? Dopodiché, questo qui sta fumando, Ok, potete prendere la vostra piuma e dite così come il fumo sale verso il cielo, anche tu, piuma, in questo caso piuma di pavone, purificati e svegliati a me che ti chiamo. Fate una chiamata, capito? Svegliati a me che ti chiamo. E poi dite a cosa serve, ci deve essere uno scopo, eh? Non fate la consacrazione così a vuoto, ok? A cosa è consacrata, ok? Quindi ora io non lo faccio per davvero, però per esempio vieni a me che ti chiamo per, per esempio, lo studio della matematica. E quella è consacrata allo studio della matematica, ok? Questo è importante. Dopodiché semplicemente prenderete un fiammifero. E qui partono le vostre benedizioni e eh, il, il vostro incanto alla materia. A, a, cioè, qui parte il bussare, capito? Le porte, come abbiamo detto all'inizio. E queste si accendono sempre così. Allora, adesso, vedete, avete acceso la prima e semplicemente dite subito egli ti coprirà con la sua ala protettrice e troverai rifugio sotto le sue ali la sua verità costituisce scudo e corazza poi da quella in italiano eh va bene ora ve lo faccio vedere anche ancora meglio da questa appena si accende Egli ti coprirà con la sua ala protettrice e troverai rifugio sotto le sue ali. La sua verità costituisce scudo e corazza. In italiano, perché se no non capite. E se non capite è tutto inutile che usate lingue strane. Da questa. Appena vedete che accende...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 Egli ti coprirà con la sua ala protettrice e troverà rifugio sotto le sue ali. La sua verità costituisce scudo e corazza. Alla fine dovrete prendere giusto un po' proprio un un pelino, diciamo così. Ecco, di Vedete? Aspetta, faccio vedere che io faccio che un pelino proprio così con le mani di grappa e farla cadere nella piuma. Deve comunque caderci, eh? Okay? E dovete farlo con le mani, non con un bicchierino. Quindi organizzatevi, fate come vi pare. Questo nutre gli spiriti che sono lì dentro e alla fine si accende l'ultimo, sopra alla piuma. Se volete potete mettere un piccolo tovagliolo sempre di, di cotone sopra la piuma e mettere questo sopra. Potete fare anche così, ok? Però per adesso lo lasciamo così. E l'ultimo che accendiamo è questo qua. E si accende dalla quintessenza, quindi non dagli elementi ma dalla quintessenza. È uguale. Egli ti coprirà con la sua ala protettrice e troverai rifugio sotto le sue ali. La sua verità costituisce scudo e corazza. Adesso parte una, un momento, diciamo così. Cioè parte tutto un momento che durerà fino a quando le candele sono tutte completamente consumate. Non dovrete spengere le candele, capito? Dovrete lasciarle aperte in questa maniera sempre mettere dell'incenso vivo che fumi e dovrete iniziare a fare le vostre preghiere la vostra, vostra preghiera, le vostre benedizioni, la vostra carica con le vostre parole, con il vostro lavoro. La carica consiste di due cose. Ora si parla un pochino più seriamente. Consiste nel verso del Salmo detto in lingua originale, ovviamente, perché così mettete tutti i nomi divini. E la vostra, diciamo così chiamiamola richiesta, cioè la vostra carica che volete dare alla piuma, quindi per esempio se deve essere per lo studio della matematica, ok, inizierete, capito, da adesso inizia questo discorso, questo contatto con quello che state facendo, capito, quindi inizierete, ve lo metto se volete nel gruppo, però, be evrato yasek lak, vetahat kenafav Sinna lo dite tre volte e poi dite principio divino risveglia in questa piuma le sue, forze, le sue forze, i suoi spiriti affinché mi aiuti capite come funziona? nello studio della matematica e questo è il ciclo cioè ripartite tre volte ripeto in lingua originale ok? E dopo la vostra invocazione. Tre volte e la vostra invocazione. Ora uno dirà, per quanto tempo devo fare questo lavoro? È molto variabile. Dovete solo entrare un attimo in sintonia e sentire che cosa vi accade mentre lo fate. Perché mentre lo fate sentirete che si svegliano le energie di quello che avete qua. E siccome si svegliano, capito? A volte sentirete che lo dovete fare anche cento volte, altre volte sentirete che è sufficiente cinque eh, volte e poi fermarsi, capito? Perché sentite una pressione, un, una spinta che vi dice basta. Oppure potete anche considerare che naturalmente questo è un lavoro, eh? cioè dovete capire che poi alla fine, nella magia poi pratica si lavora. No, perché alcuni magari potrebbero dire, ma è troppo complicato, ma come? No, dai, io prendo, metto e via. Tutti i miei ingredienti hanno un rituale simile a questo, prima di essere usati nell'opera magica. Capito? Perché naturalmente è diverso. E siccome vi ripeto è un lavoro, volete avere la piuma che davvero vi aiuta nello studio della matematica, quanto lo volete? Ok, è un passatempo, lo dico una volta sola. Va bene. Oppure, vi ci mettete e lo dite più e più volte, più e più volte. Vi ripeto, il ritmo è tre volte detta nella lingua originale e la vostra invocazione personale. E così, eh. Non dovete preoccuparvi. E mentre parlate, tenete l'incenso bello sveglio, va bene? Poi... Quando, vi, quando sentite che basta, eccetera, eccetera, potete fermarvi, potete andare nell'altra stanza, non c'è alcun problema su questo, capito? Potete pre Prendetevela comoda, tranquilla, però sappiate che fate un lavoro magico per attivare quello che avete, capito? Ci sono questi due um, aspetti, diciamo così. Mi auguro che si sia visto qualcosa. Bello, comunque mi piace anche questo modo in diretta, in qualche maniera. Vedete, ci sono meno formalità grafiche, meno cose così, però io penso che passa qualcos'altro, no? Cioè, vedere direttamente come si fa eh, senza solo ricevere l'istruzione, ma proprio vedere magari... Ditemi anche voi, ma magari può uh, essere diverso, no? Ora apro un attimo il video se mi scrivete qualcosa E poi possiamo salutarci, ok? Sono felice di avervi trasmesso questo che è davvero... Abbiamo parlato di tanto stasera E uno dice no, delle piume non c'è da parlare niente, no? Facile Allora Apro le vostre domande, va bene? Uh, con le penne di corvo Cosa è consigliabile fare? Ecco eh, sì, ovviamente eh, Abbiamo parlato tanto ma non l'argomento completato Sicuramente non vi metterete mai a fare purificazioni Con gli uccelli notturni Mi raccomando, eh? Quella roba che vi ho detto di purificazione all'inizio no? Che abbiamo messo Ecco, non si fa mai con gli uccelli notturni Nessuna maniera Ripeto, non si fanno le purificazioni con le penne Penne, piume, penne di uccelli notturni, va bene il corvo eh, ha un po' una doppia valenza, cioè viene usato o nel bene o nel male. Nel bene è una protezione fortissima. Quindi può essere messo ovviamente, eh, può essere svegliato il potere di protezione lì dentro. E siccome appunto eh, il nero ti protegge dal nero, è molto forte come protezione riguardo alle penne e penso che sia la più forte riguardo alla protezione. Ovviamente con il corvo, ma anche con altre penne, ci si, fanno, ci si potrebbero fare anche dei lavori a danno di una persona, capito? Eh, per danneggiare una persona, ovviamente, capito? Eh, ci sono dei sussurri che possono essere... Eh, eh, mm, come si può dire, ampiamente proprio uh, potenziati dall'invio tramite delle piume attivate, consacrate in questa maniera qua, capito? Oppure ovviamente il classico tocco, cioè con la piuma consacrata e caricata per il male, per, per fare qualcosa di negativo, poi tese tranquillo per strada, tac, tocchi la persona e vai via, capito? Eh, o meglio ancora se la persona la raccoglie, allora lì è proprio finita, capito? Sono uccelli un po' strani. Però se usato per la protezione è molto forte. Tutto chiaro? Grazie. Ok, perfetto. Tutto molto chiaro, interessante. Ok, un dettaglio tecnico. In questo tipo di rituali, portando anelli alle dita... Certo, è sbagliato. No, no, no. Eh, sì, sì. Allora, la domanda per chi giustamente poi non leggerà è in questo tipo di rituali o altri, portando anelli alle dita, è sbagliato portarli o sposta le energie o non fa riuscire bene i rituali? Non si porta niente, né alle dita né alle orecchie né in nessun'altra maniera, capito? Assolutamente. Sì, lo so, lo so che vedete nei video in giro che vedete quelle con 100 anelli, lo so, lo so, però eh... <ride> non ci faccio nulla io. <ride> ok. ok carissimi io vorrei stare qua con voi ancora ore però avevo promesso che tenevo eh, breve questi nostri incontri anche se sicuramente abbiamo questa volta esagerato <ride> però finché le esagerazioni sono di questa tipologia devo dire che eh, mi piacciono ecco si possono anche tranquillamente fare ok io con la, con la grande qua vedete Che poi sembra più grande di me vedi eh, è vero che, più che è più che lontana e più che piccola, guarda, piccolissimo, guarda. <ride> eh. Va bene, carissimi, io vi saluto, vi auguro una buona notte. questo video poi lo caricherò su YouTube ormai domani, credo. E benedizioni a tutti quanti voi, grazie per esserci stati e state bene. Ciao, alla prossima.